Uh, lo odio, questo freddo pungente. Non ci credo che hai chiamato Urik. Hai chiamato un gormita del fuoco in mezzo a un lago ghiacciato solo per scaldarti. Icor ha ragione, Riff. Goro, che quasi ha negato. E io non posso credere che siamo nel regno del ghiaccio. Dovremmo stare nella torre degli elementi al caldo. Dovevamo per forza venire da tuo padre. Se mio padre dice di fare una cosa, devi farla. Ed eccoci qua, a casa. Eh? Questa è casa tua. Che lavoro fanno i tuoi esattamente? Mio padre è il re. Ah. Eh? Una vera e propria reggia. Potrebbero almeno accendere i riscaldamenti. Padre. Principe Icor, hai portato un gormiano del fuoco nel castello. Lo sai che il fuoco non è il benvenuto nel regno del ghiaccio. Mm. Wow, il padre di Icor è addirittura più rigido di lui. Padre, io... Ikor, devi smetterla di andare alla ricerca della torre. Non la troverai mai. Ma... Nessuno può. È soltanto una leggenda. È ora che tu resti qui per imparare che cosa fa un vero re. Cose importanti. Ma l'abbiamo trovata! Abbiamo già trovato la torre! Sciocchezze! È vero, vostra altezza. Io sono la custode della torre e sto insegnando loro cose importanti, come combattere contro i Darkan. Adesso basta. Non puoi continuare a giocare ai Guardiani tutto il giorno. Metti via quel ridicolo costume immediatamente. Eh? Tu sei il futuro sovrano del Regno del Ghiaccio. Ma... Tenente Sorcos, che cosa fate qui? Vostra altezza, delle strane creature si avvicinano al castello. Zottobo, sono i Darkan e hanno un frammento. Padre, ce ne occupiamo noi. Conosciamo bene queste creature. Non c'è tempo per giochi e sciocchezze. Ma... Radunate le guardie reali, partiamo subito. <ride> Principe Icor, tu resterai qui con i tuoi amici e l'ardente. Farete quel che dico io. You're